Da studente universitario la parola archivio evocava in me sempre l'immagine di infiniti scaffali, stracarichi di volumi e carte polverose. Poi, da ricercatore, ho imparato a muovermi in questo dedalo di carte e documenti presso gli archivi centrali di Stato di Roma, Palermo, Catania e altri archivi comunali e privati. E così l'Archivio si è rivelato per me la più vitale e interessante fonte di vita delle città, delle donne e degli uomini. L'Archivio è una specie di grande e inesorabile romanzo storico dove puoi trovarci episodi tragici e comici, storie d'amore e di odio, racconti di guerra e di pace. Con l'immaginazione questo patrimonio, comune, questo tesoro nascosto ha ispirato anche tanti scrittori, cineasti, artisti, ricercatori e storici. E come tanti ricercatori appassionati degli archivi, come ero stato io in passato, oggi mi ritrovo dall'altra parte a trascorrere le mie giornate di lavoro presso l'Archivio Storico di Torino per svolgere un servizio pubblico ai ricercatori, studenti e professori. Mi sento adesso un custode della memoria di Torino. Qui si conservano tante testimonianze e memoria del passato che ne tracciano le vicende storiche da comune medievale a capitale del Ducato di Savoia, da capitale politica dell'Italia Unita a città industriale e culturale del Novecento. Qui si custodiscono nove secoli di storia con i suoi 20.000 metri lineari di carte conservate nei de depositi. Circa 20 chilometri di documenti e per me, appassionato Maratoneta, è iniziato il mio cammino lavorativo in archivio. La prima volta che sono entrato nei depositi dell'archivio avevo la sensazione di trovarmi in un grande labirinto di carte, volumi, faldoni, tra corridoi e porte che si aprivano e si chiudevano. La visita era veloce, perché nei depositi fa freddo, sì, fa freddo, per gli impianti di climatizzazione dell'aria a 18 gradi di temperatura che garantiscono ai documenti condizioni ambientali ottimali. Ma nei depositi esistono anche due mostri, sì, due mostri, è così che i colleghi li chiamano. Io non capivo, pensavo che forse c'era qualcosa di macabro in questo archivio, Invece i mostri sono delle dotazioni tecnologiche e elettromeccaniche per la conservazione dei disegni, mappe e cartografie. Ma l'archivio storico di Torino non è solo carte e documenti conservanti nei tanti fondi storici, è anche un tesoro nascosto di album fotografici custoditi nella fototeca come i fondi d'allarmi, Cagliero e la collezione Simenon fotografi torinesi. Questi fotografi professionisti per 60 anni hanno svolto a Torino diverse attività di documentazione fotografica nel campo dell'arte, dell'architettura e del ritratto. Il ritratto, un genere poco conosciuto nel quale emergono personaggi legati a Torino attraverso il mondo dello spettacolo e dell'arte, artisti famosi e celebri, queste fotografie di ritratti, di volti, di grande eleganza e stile hanno contribuito alla nascita di alcune delle più efficaci icone dell'Italia del Novecento. Ecco allora che inizio a sfogliare questo album fotografico di ritratti d'autore. Mi soffermo ad osservare con i miei occhi soltanto alcune immagini di volti famosi e conosciuti che catturano in me delle emozioni e dei ricordi. Come se mi volessero raccontare delle storie e curiosità di un tempo passato a Torino. Erminio Macario, attore e autore di teatro, cinema e televisione, considerato l'inventore del cinema comico italiano. Antonio De Curtis, detto Totò, il principe della risata. Anna Maria Mazzini, detta Mina, tra le maggiori cantanti di tutti i tempi per la sua voce, oggi scomparsa come immagine ma compare sempre in me in questo volto. Sofia Loren, altra donna e icona del cinema, Maria Callas, cantante lirica di fama internazionale. Mike Bongiorno, conduttore televisivo e radiofonico considerato il padre fondatore della televisione, il re dei quiz. In questi ritratti di personaggi famosi osservo i loro sguardi, i loro occhi, i loro gesti e le sfaccettature dei volti, come quelli della seduzione, della meraviglia e della bellezza. Questi ritratti mi coinvolgono da osservatore al punto tale da instaurare anche un legame tra me che guardo la foto e gli stati d'animo dei soggetti ritratti. Questo album fotografico di ritratti d'autore famosi del Novecento sono l'esempio più bello di quei viaggiatori del passato che hanno scoperto Torino come luogo di memoria e di futuro. E poiché anch'io, da custode della memoria di Torino, ho scoperto questi tesori nascosti, questi ritratti famosi nell'archivio storico di Torino, mi permetto di fare un autoritratto digitale, o meglio, un selfie, con loro. Sì, un semplice selfie, per non dimenticarli mai e tenerli conservati nei ricordi della mia memoria.